l'amore è il primo mobile il principio a penetrar le cose la lor trama la lor natura il fine il loro incipio ma luce o perdizione quel che s'ama nasconde in ogni cosa che è presente abisso e stelle stesso fuoco chiama e come accade che confusamente la strada che è in discesa par salita così accade a me che la mia mente filosofando intorno a nostra vita si sprofondasse in tal paluda dura che scorger non potea io via d'uscita. Comincia così questo poema filosofico, Le tribolazioni del filosofare, sottotitolato Commedia metafisica nella quale si tratta degli errori e delle pene dell'infero. Vi si narra appunto del viaggio allegorico di un poeta attraverso il buio inferno dell'intelletto nella spirale dell'errore alla ricerca di una via d'uscita dalla condizione di stallo e confusione diffusa, la paluta dura, nella quale egli sarebbe precipitato. L'inferno o infero è strutturato in una serie di cerchi concentrici che si succedono verso un abisso sempre più profondo ciascuno dei quali rappresenta una posizione filosofica giudicata erronea ed è popolato da quei pensatori che se ne sarebbero macchiati nel corso della storia. A ogni errore corrisponde una pena che coloro sono costretti a scontare per l'eternità e il poeta si dilunga nella descrizione dell'uno come dell'altra. Ora non sfuggiranno le affinità sul piano dell'architettura complessiva come su quello dello stile il testo è eh, suddiviso in 28 canti ed è composto interamente in terzine incatenate di versi in endecasillabi in volgare toscano. Dicevo, non sfuggiranno le affinità tra eh, questo poema filosofico e l'inferno di Dante Alighieri: là i peccati, qui gli errori, là i golosi, gli iracondi, gli eretici, i traditori della patria o del partito, qui gli scettici, i dualisti, i realisti ingenui, i fedeli al linguaggio e miti facili, e così via. E naturalmente là Virgilio, mentre qui invece il poeta è accompagnato da uh, Socrate. Più d'esser uomo nulla mi premeva, e il disse, io che pure uomo fui, io fui quei che di non saper sapeva, ed oltre l'ombre son sempre costui. Amor di verità, d'animo cura, i coltivai ed insegnai altrui, perché mi posse. Ebbi la premura di una fede mai male vestuta e che a divina fiamma fia sicura. Ma corruzione fu detta e fu timuta, e fu così si volle che io moia. Tra morte e impurità scelsi cicuta. Questi sono appunto i versi con cui Socrate fa la sua comparsa nel primo canto del poema. Le nostre annotazioni al testo, cioè le annotazioni di Claudio Calosi, che avete appena sentito leggere ed è sottoscritto, cercano di ricostruire al meglio analogie e divergenze tra il poema filosofico e l'inferno di Dante, ma quale sia esattamente il nesso tra le due opere non è dato di sapere. Qualche è certo è che questa commedia metafisica è, una testimonianza, una testimonianza autentica è eh? il poema di una vita, è il viaggio ispirato e ispiratore di chi appetisce all'amore per la sapienza e prima ancora alla purificazione dell'intelletto, quella purificazione liberatoria di cui in fin dei conti abbisogniamo tutti, anche noi, soprattutto noi, filosofi di nascita ma non di costumi, in questa buia contemporaneità.